L'inglese quindi... è importante ma non è necessaria la perfezione, tu sei qui per, <ride> per testimoniarlo, per testimoniarlo, esatto. Bene, ti lascio la parola. Bene, grazie. Sono... Beh, parlare dopo Maura e dopo questa storia è veramente un po' faticoso perché mi sono commossa a vedere Maura sul palco di nuovo. Bene, eh, allora, il, eh, oggi, praticamente l'intervento di oggi è eh, la continuazione eh, del, dell'intervento che ho fatto al freelance camp a settembre. Allora parlavo del eh, come contribuire in una rete eh, può aiutare a trovare lavoro e, eh, e poi mi sono fermata rispetto al, mio, al fatto che io ho trovato lavoro. Ho trovato lavoro all'estero. Uh, prima di iniziare devo fare una premessa e raccontare un aneddoto. Uh, a fine 2017, negli ultimi mesi del 2017, la mia amica Alice Orru, che ha parlato prima, mi segnalò un'azienda uh, che stava cercando un profilo e lei mi disse, guarda questo profilo è proprio adatto a te. Ovviamente era un'azienda eh, straniera, eh, americana, eh, tra l'altro una aziende dei sogni perché è un'azienda che eh, lavora interamente da remoto, una di quelle aziende in cui tutti vorremmo lavorare con dei benefit eccetera, ovviamente era in inglese. Eh, io ci pensai un po', poi decisi che potevo, potevo buttarmi in questa avventura. E, eh, nel frattempo, proprio mentre stavo eh, lavorando a eh, costruire il curriculum in inglese, grazie anche all'aiuto di una eh, insegnante con cui io stavo facendo conversazioni in inglesi in quel periodo, ehm, reintercettai altre domande eh, in pratica io quindi a novembre a fine ottobre 2017 mandai via tre domande di lavoro in inglese due domande, una domanda era la compilazione di un modulo eh, e quindi era tutto sommato semplice eh, le altre due dovevano avrei dovuto ho dovuto mandare un, il mio curriculum in allegato a una un'email mandate via queste, queste due email, eh, mi sono accorta che c'era un errore di grammatica nel nell'oggetto dell'email, ovviamente figura di M e come faccio spesso Uh, mi, mi sono presa in giro e in quel momento mi sono presa in giro su Facebook uh, quindi scrivendo questa uh, piccola storia triste dove appunto io ho fatto questa cosa qua tra i commenti uh, di incoraggiamento che mi arrivarono a quel post ci fu il commento di quello che allora era responsabile del supporto di Yoast eh, che adesso è uno dei eh, manager eh, che eh, mi scrisse Bene, eh, si vede che devi fare più esercizio eh, nel fare domanda di lavoro in inglese. Hai mai pensato di eh, scrivere a Iost? E io dissi, cavolo, se Tacco mi dice così ci sarà qualcosa di aperto. Vado a vedere sul sito di Iost non c'erano posizioni aperte. Ho detto, vabbè, Tacco mi stava un po' prendendo in giro. E così continuai i mesi. A eh, gennaio del 2018 invece intercettai eh, l'offerta di lavoro per eh, agenti di supporto agli host. A quel punto eh, io avevo anche un po' abbandonato l'idea di lavorare all'estero, però lì prevalse eh, la sabauditudine e dissi: beh, taco mi ha appena detto che avrei dovuto provare a Yoast. Ah, e io gli avevo risposto, certo, magari sarà la prossima azienda in cui farò domanda. Adesso io mica non posso presentare domanda, lo devo fare. E di qui eh, ovviamente presentai domanda e eh, la, la fine della storia è che dal marzo 2018 lavoro a Yoast. Allora, eh, in questi quattro, quasi cinque anni di lavoro a Yoast, eh, cosa ho imparato? E voglio condividere oggi alcune riflessioni su questi cinque anni. E ho queste bellissime slide. Allora, la prima slide, la prima parola che ho imparato è osare. Osare. Eh, è, è tipica piemontese, io non mi oso no? quando c'è, ma, ma no, ma buttati, no, non mi oso, che eh, poi l'altra eh, veste della sindrome del, dell'impostore che sta sempre sulla spalla. No? Eh, e quindi eh, la, la cosa che, che a posteriori mi viene da dire è che eh, se veramente uno vuole lavorare e lavorare all'estero eh, si deve buttare si deve buttare deve eh, trovare intercettare cercare eh, posizioni aperte ce ne sono tantissime su tantissimi siti da remoto da non remoto ovviamente deve cercare bisogna cercare qualcosa che sia eh, come dire, coerente col proprio curriculum e con i propri desideri e con le proprie competenze, più che col curriculum inteso all'italiana, eh, proprio più in linea con eh, quelle che sono le caratteristiche personali, le competenze acquisite, ecco, più che sui titoli, eccetera. Eh, non bisogna avere paura eh, di eh, sentirsi dire dei no, eh, perché, eh, parafrasando un libro di puercultura, i no aiutano a crescere, cioè quando si ricevono dei no per delle domande di lavoro eh, bisogna capire perché eh, che, che cosa non è andato per il verso giusto, cosa si può migliorare, cosa si può ehm, come, dire, come si può essere più convincenti. Mm. Eh, osare, osare al di là anche della eh, perfezione della propria lingua adesso io parlo per l'inglese perché ovviamente io eh, lavoro per un'azienda olandese eh, le cui comunicazioni sono in inglese e eh, quindi ehm, ovviamente una base di eh, inglese eh, bisogna averla nel, nel caso in cui uno si cerchi eh, un lavoro eh, un'azienda in un'azienda eh, diciamo inglese o comunque che usa l'inglese come lingua di comunicazione però la stessa cosa è che se si vuole andare a lavorare in america latina o, o in spagna eh, bisogna avere un'infarinatura di spagnolo bisogna capirlo insomma mh, diciamo in un livello eh, un po più di elementare ecco però la cosa importante è che non bisogna eh, saperlo almeno nel mio caso non non è stato necessario avere un livello alto di inglese per entrare. Eh, perché? Per esempio, perché la maggior parte delle comunicazioni che avvengono nella mia azienda sono comunicazioni scritte e questo, come dire, dà un certo respiro perché uno si può prendere il tempo di capire bene il testo che sta leggendo e nello stesso tempo anche di bene di prendersi del tempo per scrivere il testo che si vuole scrivere e qui arriviamo al punto 2 fatti capire allora la cosa che è importante per me è che è che ho imparato è che farsi capire è molto più importante del pronunciare bene eh, sono contenta di, uh, che, che gli interventi prima di me siano stati quelli di eh, francesca e alice che eh, in questo senso hanno dato molti stimoli molti spunti eh, siamo italiani e in questo siamo molto facilitati almeno io sono facilitata perché uso molto la faccia uso Molto le mani eh, e quindi anche quando eh, faccio diciamo delle eh, call delle degli incontri online in inglese diciamo che eh, annuire sorridere eh, mi, mi aiuta molto nella comunicazione e questo mi è stato detto anche mi è insomma è stato apprezzato eh, quindi io ho sempre eh, come dire eh, colmato le mie lacune di, eh, nelle conversazioni utilizzando appunto la eh, gestualità e la mimica facciale. Chiaramente eh, anche se eh, non è così fondamentale la pronuncia, lo diceva prima anche Alessandra ehm, e Francesca lo sottolineava, eh, chiaro che Bisogna fare attenzione perché a volte ci sono degli sbarioni in inglese soprattutto, quindi eh, bisogna fare attenzione a come si pronunciano alcune cose, però generalmente soprattutto nelle conversazioni eh, il senso colma eh, come dire la mal pronuncia di un termine mm? e poi uno quando eh, è in una conversazione eh, la come dire, eh, la, la, cioè, ha la possibilità eh, di capire se l'altro sta capendo quello che noi stiamo dicendo e quindi anche di aggiustare il tiro, chiedere eh, per piacere puoi ripetere è sempre una regola d'oro, chiedere di parlare più lentamente è sempre una regola d'oro, ehm, Spoiler, eh, le persone sanno benissimo che eh, noi non siamo madrelingua inglese e quindi non si aspettano da noi eh, che parliamo un perfetto inglese, si aspettano degli errori, come diceva Francesca, è normale e soprattutto eh, si aspettano che, eh, come dire, eh, noi possiamo anche avere delle difficoltà di conversazione, quindi ci danno il tempo eh, di ehm, o ci chiedono chiarimenti o ci danno il tempo di ripetere, di chiarificare meglio quello che pensiamo. Dicevo che io lavoro in un'azienda eh, olandese che usa l'inglese come lingua eh, di comunicazione, quantomeno. Tra gli stranieri, ecco, perché poi tra gli olandesi usano l'olandese. E qui veniamo a un altro punto. Il contesto multiculturale aiuta. Perché aiuta? Appunto, io eh, nel, nel mio team eh, siamo eh, in circa... 30 eh, E abbiamo ci sono persone di tutte eh, culture, tutte diverse. Questo vuol dire che eh, anche le nostre conversazioni sono conversazioni che avvengono, ad esempio, durante le riunioni di team. Sono conversazioni che avvengono eh, ad un diciamo livello eh, abbastanza semplice. Ecco, cerchiamo di parlare comunque piano, cerchiamo di ripetere le cose, eh, cerchiamo di aiutare le persone se eh, queste persone hanno. Eh, hanno difficoltà di espressione e così via. Siamo tutti molto più tolleranti mh, anche rispetto alla nostra pronuncia e alle cose che dicevo. Ma il contesto multiculturale ostacola. E questo lo diceva molto bene alice nel suo intervento perché perché se è vero che eh, siamo tutti più tolleranti rispetto al nostro inglese eh, in realtà tutti pensiamo che tutti quanti abbiano la nostra forma mentis e invece no ogni cultura ha la propria forma mentis e questo bisogna eh, tenerlo sempre presente quando si lavora all'estero in un contesto multiculturale eh, per esempio gli olandesi sono molto diretti sono molto schietti sono, sono dei gran gioviali loro si divertono molto ridono molto ma sul lavoro rispetto dei tempi rispetto dei task e così via e se non li rispetti eh, un secondo dopo hai la email perché non hai rispettato questa scadenza perché hai sbagliato questa cosa e devo dire che questo ad esempio a me ha creato molte, eh, molte, molti problemi all'inizio eh, perché ogni volta che ehm, diciamo, mi veniva sottolineato eh, qualcosa che io avevo sbagliato eh, Scattava la paura, oddio. Adesso mi licenziano, ecco sono inadeguata. Altro che sindrome dell'impostore che mi picchia sulla testa: no? eh, vedi sei una ciarlatana, vedi cosa hai fatto, sei andata a lavorare lì, ma non sei adeguata. Quindi sensi eh, di ehm, impotenza e di inadeguatezza a manetta. Nello stesso tempo, ehm, quando parli con, eh, appunto, in, con culture diverse eh, devi fare attenzione ai termini che usi, alle emoji che usi. Io uso degli emoji cuori a manetta di tutti i colori, in genere sono, ben, sono interpretati giusti, eh, per cui metto molti cuori verdi, molti cuori gialli e, insomma, e pochi altri, eh, poche altre emoji eh, facilmente ehm, interpretabili in modi sbagliati. Um, gli, gli, gli, ad esempio gli, gli, i miei colleghi indiani sono molto sequiosi, eh, per cui anche lì fare molta attenzione quando eh, magari intervengo per, su certi aspetti a parlare con loro, eh, specificando che eh, non è qualcosa contro di loro, chiedendo scusa perché mi permetto di dire loro delle cose, eccetera. Quindi insomma fare attenzione alla multiculturalità culturalità. Ma la cosa più importante che ho imparato in questi cinque anni a smetterla di dire sorry for my English quando al supporto eh, ricevo eh, una email con eh, sorry my English is not perfect sorry eh, e cose così io dico questo italiano e ci azzecco nel 90% dei casi c'è eh, anche qualche eh, spagnolo che dice sorry for my English, eh, i francesi se ne fregano perché parlano direttamente in francese e anche i tedeschi parlano direttamente in eh, tedesco non dire mai sorry for my English perché la risposta classica è quella che ha già detto Alessandra prima se io parlassi eh, che ne so il, lo spagnolo come tu parli l'italiano come tu parli l'inglese sarei bravissimo e poi soprattutto ne ho parlato al eh, Camp Europe a Porto dove udite udite, nonostante il mio inglese ho fatto un intervento sul palco all'interno di un panel e lì poi rivedendomi mi sono accorta che eh, la mia pronuncia non era neanche la peggio che c'era sul palco e eh, la, parlandone proprio con un mio collega eh, madre britannico proprio, adesso non mi ricordo più di quale, di quale paese è, però proprio britannico eh, in tutto e per tutto con pronuncia britannica eccetera eh, lui diceva e non ti devi scusare per il tuo inglese ehm, anzi saremmo noi a doverci scusare del fatto che non parliamo altre lingue se non l'inglese e eh, soprattutto mi dicevano quando io eh, quando mi diceva che quando lui parla con uno straniero che parla inglese si immagina la fatica mostruosa eh, del che, che si fa a trasformare pensieri in una lingua e a tradurli in frasi parlate in inglese. Quindi lui anzi eh, ammira eh, gli stranieri e loro generalmente ammirano gli stranieri che si sforzano di parlare inglese. Quindi per piacere, mai, mai, mai, sorry for my English. Grazie. Grazie Laura aboliamo questa frase dal nostro vocabolario anche perché sono delle frasi come quando uno ha poco tempo per fare un intervento e va sul palco e comincia a dire eh, c'è poco tempo eh, scusate sarò breve perché c'è poco tempo e, e intanto ha speso 5 tempo. minuti esatto, e hai speso già 5 minuti. 5 minuti a scusarti ma vai sul pezzo direttamente di quello che devi dire poi se qualcuno non ti capisce eventualmente te lo chiederà ti chiederà di ripetere Esatto, esatto aderisco in toto all'istanza grazie mille Bene, grazie a voi